Volevamo avere un suo parere su Politicamente Scorretto, questa manifestazione che quest'anno eh, compie dieci anni. Lei la conosce perché è già venuta, che cosa ne pensa? Intanto mi piace il titolo perché è tutto un programma, perché è una cosa anche abbastanza rara in Italia questo Politicamente Scorretto. E poi so che quanto viene anche seguito e questo lo trovo molto bello per una cosa che parla di mafia e che non sia in sicilia nel sud dell'italia oppure che è proprio qui nel centro diciamo nel centro italia che parla di queste cose di mafia perché io essendo tedesco tedesca so quanto la mafia è diffusa nel mondo dunque anche in italia e questo lo trovo anche molto positivo di mantenere un po l'attenzione di tirare la attenzione su attirare l'attenzione su questo fatto che la mafia non è solo è sud dell'Italia